Come sfruttare gli aumenti di volatilità in ottica di trading, quindi cercare di entrare con un timing buono nelle operazioni quando vengono a crearsi delle diminuzioni di volatilità. Eccoci qui, sempre dal quartiere generale di Airforex, qui dietro la mia collezione di Funko Pop NBA, io sono Arduino Schenato e come sempre parliamo di Price Action. Allora eh, viene a formarsi della, della Price Action interessante proprio, con questa configurazione che io utilizzo nella mia, eh, nel mio approccio al trading, nelle mie giornate, nelle mie, nei miei mesi di trading da molto tempo, e eh, si è venuta a formare questo tipo di struttura già nell'ultimo periodo in alcuni casi, in realtà eh, in due molto chiari che io mi ricordo nell'ultimo periodo, uno su cui sono proprio dentro ancora che è il titolo italiano STM, STM Microelectronics, che tra l'altro avevo condiviso anche la mia analisi sul mio profilo di TradingView, quindi potete andarlo anche a seguire se volete, la piattaforma grafica che ormai insomma tutti utilizziamo, è gratuito, basta che andate a ricercare Arduino Schenato, tutto attaccato, eh, trovate analisi ogni settimana eh, su tutti i mercati e andate a vedere un po' poi cosa succede quando scriviamo quelle analisi e eh, vedrete un po' se sono interessanti o meno. Uh, è gratuito, quindi potete andare e proprio uh, su 3DView avevo messo questa, questa idea la ho poi uh, così condivisa con tutti gli utenti del, del, del servizio di Stock Insider poi ce n'è un'altra, voglio farvi vedere che invece quella l'ho condivisa con i Platinum sempre con questo pattern allora, che cosa è successo qui? M molto interessante la cosa perché è semplice da vedere e può essere interessante da osservare guardate, questo è un grafico settimanale spesso accade su settimanale questa situazione ovviamente Può succedere anche su grafico daily, però su settimanale può avere veramente un'esplosione di volatilità enorme, come sta avvenendo oggi, siamo a più 5,38% e eh, era successa, vi faccio vedere anche su gold, eccolo qua, proprio eh, questa settimana qui. Molto simile l'andamento. Vi spiego un po' che cosa voglio vedere. Vado su Steam così eh, abbiamo anche l'operazione in atto. e Poi qui c'è stato proprio il classico movimento che mi piace, ma anche di là. Allora, che cosa è successo? Allora, ci deve essere ovviamente una base che costruisce quindi, come dire, eh, le fondamenta per un movimento rialzista che ovviamente poi deve venire. In questo caso vediamo la volatilità che è aumentata, quindi deve esserci un aumento di volatilità in una o più barre in questo caso una barra di grandissima volatilità molto piena quindi con un corpo molto molto imponente e poi vedete che il mercato tende a fare un nuovo massimo va bene e poi si ferma solitamente qui si ferma una due tre quattro barre mm, non di più solitamente quindi poi sta un po anche all'esperienza la sensibilità che si acquisisce facendo sempre le stesse cose però Diciamo in questo caso sono tre barre, probabilmente sull'oro era un paio, si può arrivare anche fino a quattro. Quello che deve esserci è eh, un attaccamento dei massimi quindi non si va troppo a ritracciare si rimane vicino all'area alta dove si è creato il massimo questo qui diciamo importante dopo grande volatilità e ci devono essere delle barre diciamo a bassa volatilità con un corpo magari eh, piccolo indecision bar come in questo caso quindi con degli spike da una parte all'altra eh, poco corpo e poi l'ultima barra deve essere una barra che fa no, un nuovo minimo quindi che può diventare un minimo di swing il classico swing low come eh, mi piace chiamarlo a me, e, eh, e rientra. Ecco, questa è una dinamica assolutamente formidabile. Poi io in questo caso sono andato dentro eh, con una, una pre-section sul daily, quindi ho, sono andato a confermare, eccolo qua, vi faccio vedere eh, su daily la dinamica che io già avevo visto la settimana scorsa, questa è una FTV power, quindi io sono entrato direttamente a breakout dell'FTV, ma la dinamica principale che io vi voglio spiegare oggi, quindi l'aumento di volatilità sfruttare gli aumenti di volatilità dopo l'abbassamento, eccolo qua, quindi ci deve essere una base, un aumento un abbassamento in bassa volatilità una barra che come questa crea uno swing e recupera solitamente al breakout si può entrare se si vuole usare direttamente il weekly o, come ho fatto io, si può andare direttamente su un daily e cercare qui ovviamente per chi magari già un po' più avanzato nello studio, nel, come dire, nel, nel focus sulla price action, sul nostro metodo di Airforex, eh, può andare anche a lavorare su conferme su dinamiche degli. Avete capito? Quindi, dinamica di questo tipo. Se andiamo a vedere l'oro, vi faccio vedere un'altra operazione che avevo condiviso in questo caso sul eh, mio eh, Platinum, in questo caso, eccola qua. Simil cosa, quindi abbiamo una base, anche qui, si crea una base, si crea un movimento di forte volatilità, eccolo qua, un massimo, e poi vedete in un paio di candele, eccolo qua, movimento verso il basso, recupero, in questo caso anche qui la rottura poteva essere un movimento importante. Io qui tra l'altro ho fatto un trade anche qui su Daily, ovviamente che aveva come idea quel tipo di dinamica, tra l'altro uno se eravate venuti alla IC Trading Week eh, l'ho anche fatto live direttamente là, uno qui, e poi un altro qui ho incrementato e sono andato a prendere profitto qui a 1.800. Poi lui sta continuando ad andare, ma avete capito la potenza, no? l'aumento di volatilità di qualche giorno che può avvenire, quindi la potenza di questo, eh, di questo setup, che è molto semplice da vedere e che può dare dei risultati molto importanti. Quindi eh, weekly in questo caso, sicuramente il weekly è uno di quelli più, eh, dei time frame che per questo tipo di pattern è il più uno dei più efficaci. Eh, poi io lavoro weekly e daily principalmente, quindi non è che abbia tanti time frame. Deve esserci appunto questa base per il quanto riguarda il long, poi sullo short si può fare, diciamo, simile È la cosa al contrario, ovviamente. Aumento di volatilità, un nuovo massimo, abbassamento di vola in 2, 3, massimo 4 candele, movimento a ribasso, recupero ed ecco che lì può esserci un'esplosione di volatilità nelle settimane successive o anche addirittura in una giornata sola. Qui c'era stato veramente due o tre giorni di movimento enorme, se guardiamo anche STM oggi più 5,50 non si ferma più, sta rompendo tutti i massimi precedenti e quindi si può andare veramente a fare un bel profitto. Ok. Bene, io spero di anche con questo video di essere stato abbastanza efficace, di avervi riportato una bella strategia. Eh, lo so, mi avete scritto dei bei commenti nell'ultimo video, negli ultimi video, con delle idee su, su cui andare a lavorare per farci dei video. Quindi tranquilli perché le sto tenendo e farò anche queste pillole di trading che mi avete eh, suggerito. Anzi, vi chiedo di farlo ancora. Commentate questo video con appunto eh, delle idee su video pillole che posso fare. Tra l'altro ormai siamo vicini anche alle... E alle diciamo, giornate natalizie quindi magari eh, posso utilizzare anche un po' di tempo per fare qualche pillola in più eh, per voi che seguite questo canale, condividete questo canale con chi insomma ama la borsa, ama il trading eh, e magari vuole avere un approccio più eh, così, professionale al a, ma semplice comunque al trading eh, mettete un mi piace, seguite il canale, eh, attivate la campanellina, insomma tutte le varie cose io a questo punto vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video ciao a tutti, a presto, buon trading series.